Blanks Black Per un sorriso senza macchia c'è un Blanks tutto nero. Blanks Black ha i carboni attivi antimacchia 100% naturali.